Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, oggi vi spiego dove trovare e uccidere questo boss, quel, quello spirito antenato regale E una volta ucciso ucciderà la rimembranza, così facendo otterremo così l'arma, più quel potere che avete visto nella miniatura e poi uh, questa è la strada giusta per andare a Nocron, nel video precedente ho fatto vedere il tutorial su come sbloccare quel boss, il primo cervo, quello morto nel tempio, una volta, cioè volta accesi tutti quei pillaroni, là, tutti pillaroni uh, che ne sono otto, il primo cervo. E questo invece ce ne sono più o meno 6 quindi da accendere. Una volta accese, ci, diri ci dirigiamo lì dal uh, cervo morto, lo tocchiamo e ci teletrasporterà nella sua caverna. Questo è il posto, Nocron, città eterna, quindi io vi consiglio sempre di andare avanti, avanti, girare a sinistra, quindi continuare a camminare sui tetti, perché noi andremo direttamente uh, nella città, ok? Eccoci arrivati, quindi basta che scendete da lì e, at e atterrerete qua semplice quindi proseguite da questa parte quindi qua se vi interessa troverete anche eh, la lacrima riflessa il boss da uccidere quindi io vi consiglio di battervi nudi perché lui eh, Così facendo quella lacrima riflessa prenderà la vostra forma, eh già, quindi io vi consiglio di battervi in ok, una volta arrivati accenderemo così il nostro primo pillarone, quindi accendi la fiamma questo non mi fa niente, quindi mi raccomando tanto ignorateli proseguite da questa parte qui invece accendete il secondo come ho detto ne sono 6 La signorina qua che sta cantando, oddio l'ho disturbata, ha smesso di cantare, oh, oddio, da questa parte. Non vi preoccupate ragazzi che poi lo porterò io in vita così lo, am lo ammazzo e ve lo restituisco di nuovo. Ok, da questa parte ancora dove sta questo tempio distrutto. Ce ne sono altri due e abbiamo finito voi. Ok ragazzi ci siamo, siamo arrivati alla sua Tana, questo invece vola, l'altro invece faceva proprio pena, se volete vedervi la guida su come sbloccare l'altro cervo... Godetevela perché veramente quel cervo mi faceva bene, non volava, non attaccava solo con le zampe posteriori, questo invece vola, si teletrasporta, eh, non so neanche che, che cosa fa, si evaporizza, non so nell'aria e poi ritorna di nuovo al punto di spawn laggiù. Vabbè, vabbè. Ecco, avete visto. Madonna, non si stava un attimo fermo, non riuscivo a prenderlo con il mio spadone. Ok una volta acceso abbiamo preso così la rimembranza del regale antenato e adesso torno in superficie perché vado un attimo alla tavola rotonda così facendo do questa rimembranza alla vecchia morta lei e mi faccio dare così quella mazza. Per quelli che sono arrivati fino a questa parte, spero che sono arrivati fino a questa parte, io vi auguro, vabbè, grazie a tutti per questa visione, quindi se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, ti mando anche la campanellina, ciao!